Attendi con vari, attendi con vari alla notte alla luna e li lupi Attendi con vari, attendi con vari, alla notte alla luna e li lupi manari. nari con bomba nari senza una scupa su due mare Arreta la porta mia di fili di baglia di tengo La ci deve spiegare in tre... La scopa di figli le paia, con la scopa, la scopa guai, la scopa di pili e la, guaya, la scopa la scopa paia, candala guai, la scopa di figli di paia, la scopa di figli E attendi, compare la notte alla luna e li lupi manari. attendi, compare, attendi, compare la notte alla luna e li lupi manari.